Buongiorno a tutti e benvenuti nel canale Arte nel Cucito. Oggi vi farò vedere come fare un punto spilli. I miei erano datati e usurati e da tempo pensavo di rinnovarli. Quindi vi farò vedere come farli passo passo e naturalmente buona visione a tutti. Allora, innanzitutto io ho trovato un disegno che mi piaceva. Ho ritagliato, mi sono fatta un cartamodello, quindi ho ritagliato la parte esterna e poi la parte centrale, mi sono fatte le due sagome. Questo è il risultato che andremo a fare. Ho voluto fare la prova per vedere se c'erano dei problemi e vi farò vedere quindi anche come fare questo che ho fatto io. Eh, non ci sono stati particolari problemi. Eh, tagliamo due pezzi della corolla su questo tessuto naturalmente voi scegliete quello che vi piace di più e una parte sola per la parte centrale per questa basta soltanto una tutta più allora e eh, poi naturalmente all'interno andremo a mettere dell'ovata per riempirlo un po' a farlo cicciotto e far sì che gli spilli quando si bucano, stanno benissimo, okay. quindi uh, partiamo con la confezione adesso. un po gli angolini perché quando giriamo poi vediamo un attimo di dare arrivare magari fino a un millimetro dal, dalla punta della cucitura qui vediamo metà così e tagliamo un po cercando di arrivare magari più in fondo possibile senza naturalmente tagliare la cucitura Perché ho cercato di tenere il buco più poco possibile aperto, perché poi bisognerà richiuderlo e quindi sul bordo del petalo. Così puoi fare una chiusura perfetta, non è facile. Quindi, meno si scuote, meglio è. Magari si fa un po' più fatica a girarlo adesso mettiamo fuori bene i petali magari aiutandosi un po anche con un ferro o con un ago io ho preso l'uncinetto qua adesso vediamo se faccio con quello e poi gli diamo una stirata cercando di sistemare bene la bordura della corolla perché deve essere deve girare bene non deve avere degli angolini sono quella che mi complica un po' la vita eh? adesso andiamo a dargli una bella stirata sistemando così anche con un naghetto tirando in fuori se ci sono dei punti in cui non è girato bene andiamo a una bella stirata e poi provvederemo da fare delle cuciture di fissaggio io adesso che vado a stirare il punto dove è aperto questo qui cercherò di piegarlo con il ferro da stiro in modo che segua il contorno del fiore perché poi farò una ribattitura credo adesso vediamo se mi viene fuori bene volevo fare la ribattitura tutta intorno e quindi farò questa chiusura direttamente con la ribattitura quindi se è già piegato stirato bene così andremo meglio poi a ribattere ok adesso allora ci vediamo al ferro da stiro la differenza eh, dal punto spilli che avevo io prima che questo era proprio un agrobbio era proprio ora che lo cambiassi e questo è quello che ho fatto vi ho fatto vedere nel video mi sembra che è venuto anche abbastanza bene questo è quello che avevo provato a fare prima di questo l'unica differenza diciamo che ho, che ho fatto tra i due diciamo è che questo lo vatta l'ho messa prima cioè quando ho cucito la corolla del fiore ho aggiunto anche l'ovatta e ho fatto un unico passaggio, l'ho messa a doppia. Volendolo tenere un po' più gonfio, diciamo, basta mettere un, un po' di ovatta in più, insomma uno strato in più, anche due. Invece questo qui avevo cucito la corolla, la parte interna, poi dall'apertura l'ho inserito a mano, diciamo dopo, quindi sono riuscita a gonfiarlo un po' di più però diciamo che questo tessuto qui era anche un tessuto un po' più elastico quindi era più maneggevole diciamo anche nel cucito quindi vi consiglio eventualmente se dovete farlo un po' più ovattato aggiungete uno strato in più sulla corolla e scegliete magari un cotone non troppo rigido perché io ho preso un cotone che era veramente molto duro e magari vi viene fuori anche meglio comunque mi sembra che è venuto abbastanza bene questo è il risultato e eccolo qui. Finalmente questo regalino di Natale me lo sono fatto. Spero che questo tutorial vi sia piaciuto e spero che vi sia utile anche per la confezione di un punto spegno. Ora vi faccio un grande augurio di buon Natale e buone feste a tutti e al prossimo video. Ciao ciao! 1 Ora vi faccio vedere come si mettono... Cos'è che devi dire? Eh, ora vi farò vedere come si mettono gli, gli spilli in un puntos spilli Uno Ora vi faccio vedere come si fanno a mettere degli spilli in un punto spilli Ole Uno Due, 3!